Questo è il pezzo che sta fuori, la furia. Tu, voi pensate che la chiesetta arrivava, arrivava in questa zona qua, quindi fuori Taglia, taglia di nuovo. Vedete che qui c'è poca terra, quindi... Da qui. Però... ci si potrebbero piantare dei fiori. I fiori sarebbero perfetti che frenano, frenano il, la polvere di freno che passa di qua. Anche delle osoni.